Siamo qui con Antonella Micelevic, sindaco di Casalecchio di Reno, che è la città che ospita Politicamente Scorretto e eh, coordinatrice dell'Emilia Romagna di Aviso Pubblico. Eh, la, qualche sera fa è stata l'occasione per parlare di Avviso Pubblico qui a Politicamente Scorretto. Ci può raccontare un po' quali sono state eh, le, cioè, le novità riguardo gli anni precedenti rispetto al vostro report, rispetto ai vostri studi e se ci può spiegare un attimo cos'è Avviso Pubblico per chi ancora non lo conoscesse? Partiamo da una descrizione di quello che è avviso pubblico. Avviso pubblico è una rete di associazioni che riunisce enti locali, province, città metropolitane, regioni e anche enti di ricerca eh, su tutto il territorio nazionale eh, oggi gli aderenti sono oltre 350 concentrati in larga misura ma non esclusivamente nel nord e nel centro Italia e in questi anni si sta registrando un aumento delle adesioni da parte in particolar modo di enti locali ed unione dei comuni. Aviso pubblico nasce ormai più di 20 anni fa per dare una risposta istituzionale al tema della formazione civile contro le mafie, l'esatta dicitura di pubblico proprio eh, enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Nasce in un contesto storico diverso da quello attuale, nel quale eh, la presenza mafiosa era percepita, al di là della realtà dei fatti, prevalentemente al sud. Nasce all'indomani delle stragi dei, dei primi anni 90 dall'esigenza dall di dotare gli amministratori locali di uno strumento ulteriore, pattizio, per eh, fare politiche di contrasto all'illegalità sul loro territorio. Quest'anno, eh, avviso pubblico Regione Emilia Romagna, si è trovato, come tutti i cittadini di questa regione, a fare i conti con una sentenza storica, della quale abbiamo parlato ieri, la sentenza nel processo ordinario a Emilia che fa seguito peraltro ad altre sentenze, di altri maxi processi, penso a Black Monkey, spesso dimenticato, alle sentenze rese nel processo abbreviato sempre a Emilia. E cosa ci insegna questa sentenza della quale peraltro stiamo aspettando la, la motivazione integrale? Ci insegna che la criminalità organizzata, in particolar modo quella endranghetista, è ormai eh, definitivamente entrata nel nostro territorio con una fortissima serie di collusioni anche con settori tradizionalmente ritenuti estranei, penso al mondo del giornalismo, al mondo delle professioni, al mondo imprenditoriale e impone a tutti noi, cittadini e amministratori locali in primis, di fare delle serie riflessioni per alzare il livello di... Ehm, tutela rispetto a quelle che sono le aggressioni criminali. Questo per consentire di mantenere un livello di coesione sociale e di benessere collettivo degno di quello che è la nostra tradizione locale. Ehm, come può un cittadino di Casalecchio di, di Reno interessarsi rispetto a questi temi e magari essere un cittadino attivo? Ma diciamo che ehm, gli strumenti esistono, esistono strumenti di carattere istituzionale, ad esempio se si ritiene di ravvisare eh, un, una qualche condotta che possa ingenerare sospetti, ci sono oltre alle strade per l'appunto tradizionali, penso alla denuncia, alla classica denuncia, eh, anche ad esempio banalmente segnalare al comune. Eh, noi siamo ovviamente aperti a questo tipo di segnalazioni. E poi soprattutto, eh, perché io credo che l'opzione repressiva sia una delle opzioni ma non l'opzione principale, eh, occorre fare rete. Esistono le associazioni del territorio, a partire da Libera, che è partner di Politicamente Scorretto, fino ad altre realtà che in questi anni si sono impegnati, penso alle realtà sindacali, al mondo ad esempio dell'AMPI, che in questi anni hanno, fatto, ehm, hanno organizzato iniziative in rete per poter... A aumentare il livello di consapevolezza del cittadino io credo davvero che oggi il problema che abbiamo un po' tutti sia quello di continuare a sottovalutare il fenomeno della presenza criminale, della criminalità organizzata perché la nostra è una criminalità organizzata che tendenzialmente non usa strumenti apertamente violenti. Eh, certo ci sono stati episodi soprattutto nel Reggiano di incendi, violenze fisiche, ma non è questa l'opzione principale. L'opzione principale è quella dell'ingresso silenzioso ma efficace nell'economia legale e temo in un futuro eh, che spero di non vedere mai anche nel mondo del, delle istituzioni. E è, ed è davvero molto importante avere percezione di questo rischio. C'è un'ultima domanda che è in realtà legata all alla penultima perché lei per il Comune di Casalecchio è la delega sulla legalità. Eh, il Comune di Casalecchio sta arrivando a fine mandato per quanto riguarda la giunta attuale. Ci può fare un bilancio di questi ultimi anni e anche un bilancio di, di questo politicamente scorretto? Partiamo anche in questo caso dall'ultima dall domanda. Il bilancio di politicamente scorretto 2018 è a mio avviso positivo. Perché, come è capitato negli anni scorsi, eh, abbiamo cercato di eh, fornire a chi è venuto e a chi vorrà rivedere le registrazioni un panorama il più possibile ampio di quello che oggi sono i grandi temi in discussione. Temi che si tengono tra loro, lo abbiamo visto molto nei dibattiti, continui riferimenti a, ehm, ad argomenti che si correlano strettamente tra loro. Un bilancio è sempre molto complicato fare bilanci, soprattutto sintetici, però eh, ritengo che in questi anni noi abbiamo lavorato su due strade principali. Una prima strada è stata quella di inserire sempre di più il comune di Casalecchio eh, in reti, avviso pubblico, libera e altre realtà, perché nessuno può eh, pensare di contrastare da solo la criminalità organizzata. E c'è un secondo tema che eh, forse è meno percepito ma che ha una grande importanza. Eh, lo dicevamo nel dibattito che abbiamo svolto venerdì scorso eh, sul, sui dieci anni dello sportello semplice per contrastare la corruzione e il malgoverno è fondamentale fare buona amministrazione e fare buona amministrazione significa dotarsi di strumenti di pianificazione strategica e di rendicontazione da un lato e significa, e questo è credo proprio una nostra stella polare eh, aumentare sempre di più la vicinanza tra cittadino e amministrazione far sì che si crei, si ricrei e si implementi quel senso di reciproca fiducia che è alla base della vita civile quindi anche quando noi abbiamo fatto cose che apparentemente possono sembrare molto, molto, molto teoriche, molto lontane, il piano anticorruzione, il documento unico di programmazione, il piano della trasparenza, abbiamo lavorato nella consapevolezza che questi sono strumenti al servizio del cittadino, prima ancora della pubblica amministrazione.